E Fabio che finge di fare discorsi eh, seri e poi spara cazzate. Per un'associazione di idee meravigliosa sono arrivata a ricordarmi di una marca di Durstel che si chiamava Suillo. <ride> Suillo è bellissimo. Ecco loro sono qui perché Valentina da che stiamo facendo un discorso serio e stiamo parlando di reputazione di, con, di content creator eh, su illo cioè lei su illo <ride> ditemi che la conoscete anche voi <ride> incontumace che è successo cos'è che aveva detto aspettavo ho iniziato un messaggio scusate l'avete letto il messaggio di, di Porto <ride> esatto